Vai Domenico allora, parlami degli articoli. Gli articoli determinativi sono il Lolla, il Gile, la l'animale, la cosa di cui si parla. Bravissimo. Poi abbiamo gli articoli indeterminativi, sono... Un, una e uno, non hanno del hanno plurale Bravissimo. e non specificano. Non specificano? La posto, la posto fa solo una. Bravissimo. Davanti al femminile. Bravissimo Domenico. Davanti a un nome femminile. Davanti a un nome che inizia? Per vocale. Per vocale. Per vocale. Le. Perfetto. Cristian, voglio sentire te. Mi parli degli articoli determinativi e indeterminativi? Indeterminativi. Maestro. Cristian, non ti sento bene. Sì, Maestra, eh? Maestra... No, perché... Maestra... Sì. io prima te lo volevo dire, eh, aspetta, ma avevo... mi... io sentire... te lo volevo dire prima. Ma lo direte tutti, voglio sentire Christian adesso perché non riesco a sentirlo. Christian, c'è qualche problema con l'audio Cristiano, o con la connessione? Cristian fai una cosa spegni e rientra vai fatti aiutare da papà maestra, maestra buongiorno buongiorno Cristian purtroppo non riesce a seguirci bene guarda guarda guarda guarda guarda guarda in pratica, il computer non mia funziona, oggi è no, lavorare, no, non Aspetta, non... aspetta ma... un attimo perché c'è qualcuno che parla, che diceva... Tutto. Allora, mia moglie oggi ha ripreso a lavorare perché hanno riaperto da oggi sì. e quindi non ha più il computer. Dice. Noi stiamo con un tablet, solo ah. che non so perché da questo tablet si sente tutto robotico. Cioè, quindi esce una voce metallica. Sì, metallica proprio. E poi Amanti. E poi arriva a Scatti, perché io questa sì, non lo sentivo. A scatti. A scatti. Non so se è un problema perché io posso dall'altro lato con il mio computer che sto lavorando pure su, perché io lavoro da remoto. Sì. E niente, io adesso provate a riavviare, spero che funzioni. Eh, eh sì, per lui più che altro, no? sì, sì vero... perché si sente male. Sì, e non può farsi sentire nemmeno. Allora riprovo un attimo, riavvio e provo a ricollegarmi. D'accordo, ok. Maestra, maestra, Domenico, maestra, posso, posso dire anche i articoli determinativi? Domenico sì. che c'è? No, no. Non ti sento, Domenico. Domenico. Mi sono dimenticato di dire la psicogrammatica montessoriana. I simboli della psicogrammatica montessoriana. Sentiamoli, dai. L'articolo con il triangolo piccolo, uh -huh. Celeste. Cioè sì, è l'articolo. Poi il triangolo nero... È l'articolo. Il triangolo nero è il nome. Il nome. Sì. Il verbo il, ce, il triangolo rosso, il cerchio rosso il cerchio rosso. Il, il, il, il cerchio rosso. Parlate il Pietro. Non sento domenico. Vai. No. Il diagolo medio blu mm? è l'aggettivo. Benissimo. Perfetto. Allora, Domenico ha studiato. Allora, io... Pietro, vai tu, dai. Parlami dell'articolo determinativo. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, gli, le. E gli articoli indeterminativi sono uno, uno, una. Mm -hmm. E poi c'è pure... Mm. Qual è la caratteristica dell'articolo indeterminativo? E perché si chiama indeterminativo, Pietro? Perché non specificano. Ok. E quale altra caratteristica ha l'articolo indeterminativo? Che, non che... Ha... che se si mette davanti alla posto, al nome... Il nome femminile ci vuole l'apostrofo mm -hmm. e poi ce l'hanno il plurale gli articoli indeterminativi? No, no, non hanno il plurale benissimo. Ti ricordi tu i simboli montessoriani della grammatica? Sì, sì, sì. sì, sì. Oh, sentiamo: triangolo, celeste, articolo, poi poi. Triangolo nero, nome, cerchio rosso, verbo, triangolo piccolino, ag aggettivo modificato. Quali... Qualificato. Qualificato. Adesso. Adesso. Qualificato. Ok, Alice, mi vuoi parlare tu degli articoli? Sì, allora, gli articoli determinativi. Sono il lola e il e si usano per indicare persone animali o cose. Uh -huh. Gli articoli indeterminativi sono uno uno una, e solo una si apostrofa davanti alla vocale femminile. Davante al nome femminile che inizia per vocale. Mm. E ce l'hanno nel plurale gli articoli indeterminativi? No, e perché si chiamano indeterminativi? Perché non qualificano, non specificano. Mi dici i simboli della grammatica montessoriana che usiamo noi? Allora, il triangolo piccolo azzurro e azzurro è l'articolo, poi il triangolo grande e nero, il nome, il il cerchio grande rosso il verbo il triangolo medio e blu l'aggettivo bravissima Alice Gina Radinni posso andare in bagno vai in bagno ok Sofia, me ne vuoi parlare tu degli articoli aspettiamo gli articoli determinativi sono il la il le Specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla e hanno il plurale. Benissimo. Gli articoli indeterminativi 1, 1, 1 non hanno il plurale e non specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Si apostrofa solo una davanti alla lettera, alla, alla vocale, davanti, nome. Nome. Dalla, Dalla, no. davanti All al nome nome femminile mm -hmm. che inizia con vocale. Bravissima. I simboli della grammatica montessoriana, mm. eh, de Sofia, quali sono? L'articolo è il triangolo piccolo azzurro. Il nome è il triangolo nero grande. Il cerchio? Il cerchio... Cerchio rosso, che cos'è? Il cerchio rosso... Non ci credo. Il non ci credo. Non ci credo. è il triangolo medio blu. È l'aggettivo. Benissimo, andate un attimo nel panico, Sofia. Davide, vai tu. Oh, ma purificativo. Davide, mi parli degli aggettivi? Dai, Aiuto! Ma che stai andando? sento Davide, Davide non ti sento! Davide mi parli degli articoli? Chiude! Quali sono il nonna? alcicolare i gigli al clou sì, sì. bravissima perché si chiamano determinativi <susurre> perché specie che ha di male la cosa Shikati guarda Bravissimo Davide Vai gli articoli indeterminativi quali sono sono uno, uno, uno, al singolare, non hanno il plurale. Benissimo. Quale altra? Eh, Cristian, vogliamo aspetta un attimo, proviamo? No, me me un adesso dovrebbe andare bene, perché in pratica erano ah. messi. non accendavamo questo tablet, erano partiti anche gli aggiornamenti di Windows. Ah, ah, ho capito. Adesso dovrebbe andare proprio bene. Oh, eh, adesso spero di sì, va bene, grazie. Arrivederci. Okay, arrivederci. Allora, Christian, Christian, aspetta che sta parlando Davide. Davide, gli articoli indeterminativi perché si chiamano così? Perché si riferiscono a persone, animali e cose che non conosciamo. Non, no, che non conosciamo. Non definiamo. Defi, non li definiamo, che non definiamo, ok. Qual è la caratteristica dell'articolo indeterminativo, Davide? Sì, apostrofa, sè, nome. Per la lo... vocale si toglie la A e si mette l'apostrofo. Mm, ok. Un poco incerto, Davide. Come mai? Non è da te. Perché è così insicuro, Davide? Mi dici quali sono i simboli della, che usiamo noi per l'analisi grammaticale? Il piccolo azzurro e triangolo grande. Il triangolo piccolo azzurro lo usiamo per mm. definire che cosa? L'articolo. Mm. Ok. Il Triangolo grande nero per il nome, il cerchio grande rosso per il verbo e il, il triangolo medio per l'aggettivo. Bravissimo Davide. Adesso sentiamo chi deve maestra, dire. Maestra, posso dire la Cristian! Aspetta, Pietro, eh, Christian, adesso dimmi tu gli articoli. Cristian, non ti vedo in faccia, ma metti meglio il tablet. Vai! Allora, parlami degli articoli. Gli articoli del... Pietro, zitto, tu di là se puoi parlare. Il, lo, la, i, i, le specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Uh -huh. Devo fare anche l'esempio? No, va bene così, vai! L'articolo indeterminativo? L'articolo indeterminativi sono uno, uno, uno, uno. Qual è la loro caratteristica? Perché Beh. si chiamano indeterminativi? Si chiamano così perché si riferiscono a persone, animali o cose non specificate. Bravissimo! Quali sì. altre caratteristiche hanno gli articoli indeterminativi? Gli articoli? Hanno il plurale? No, non l'hanno. Non ce l'hanno, ok. Mi dici quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? L'articolo la pa... e la parola. No, i simboli della grammatica montessoriana, Cristiano, quali sono? I simboli della grammatica montessoriana. Eh. Il triangolo azzurro e il triangolo Il triangolo azzurro per il... Per che cosa lo usiamo? Per l'articolo. Benissimo, poi. Il triangolo nero è per la parola. Il nome. Per il nome. Poi. C'è un giorno un po'. Lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia Va bene, hai elettrizzato il tuo tablet? Eh? Va bene. Sai che è ritornato il problema con l'audio, Cristian. Ok, comunque ci siamo. Ginevra, parlami tu degli articoli. Apri l'audio Ginevra. Maestra mi senti. Sì, ora sì. Vai, Davide, deve andare in bagno? Sì. Ginevra, vai. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, il, gli, le, che si riferiscono a persone, animali o cose. E in... Oh, okay. l'articolo indeterminativo qual è? Gli articoli indeterminativi sono 1, 1, 1 e si riferiscono sempre a persone, animali o cose. E come sono però? Che hanno la particolarità? Perché si chiamano indeterminativi? Perché no, non specificano. Non specificano le persone, gli animali o le cose di cui parliamo. Okay. Invece gli articoli determinativi specificano sempre persone, animali e cose. Ok, gli articoli determinativi quale è particolarità hanno, Ginevra? Gli articoli determinativi... Um. Gli articoli determinativi. In, ah, gli articoli indeterminativi no, non, non hanno il plurale, ma hanno solo il singolare. E eh. invece gli articoli determinativi hanno sia il plurale che il singolare e gli articoli determinativi gli articoli determinativi singolari sono il lo abbiamo già detto questo Ginevra ti sei un po' gli articoli determinativi si apostrofano? gli articoli determinativi si, si apostrofano lo e la tutti quanti eh, cioè tra il no eh, ok eh, invece quelli indeterminativi si apostrofano gli articoli indeterminativi non si apostrofano però si apostrofa solo una quando dopo una c'è un nome femminile che inizia per vocale bravissima eh, Daphne, lo dici tu gli articoli? De, gli articoli? Ci sono due tipi di articoli, gli articoli determinativi e non determinativi. Gli articoli determinativi sono il, lo, la il, gli e gli e specificano la persona, animale o la cosa di cui si parla. Mm -hmm. um, Invece, quelli indeterminativi sono 1-1-1. Essi riferiscono a persona, animale e cosa? Non specificate. Il Grazie. triangolo piccolo azzurro è no, l'articolo. gli articoli indeterminativi, quale altra caratteristica hanno? Sì, um, non um, non um. Che non ho, hanno il plurale. Il plurale. Poi? E poi eh, non si apostrofano, si apostrofano solo alla, al, al femminile. Mm -hmm. Invece quelli determinativi si apostrofano tutti. Bravissima. I simboli quali sono? Quelli che simboli sono? sono? Um, il triangolo piccolo azzurro è l'articolo, il triangolo grande nero è um, il nome, um, poi il, il cerchio rosso è il verbo, il triangolo um, medio blu è uh, l'aggettivo. Um, Bravissima Daphne! via. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, gli, le. Mm -hmm. E si apostrofano sempre. E perché si chiamano determinativi? Perché specificano la persona, l'animale e quella persona di cui si parla. Bravissima. Gli articoli. Gli articoli determinativi sono un, uno, una. Non ha sul il plurale, ah, sì. si apostrofa solo una anzi, davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale. Benissimo, cosa ne E quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? Il, il triangolo piccolo, celeste e l'articolo. Uh -huh. Il triangolo grande nero è il nome, uh -huh. il cerchio grande rosso è il verbo, uh -huh. il triangolo medio blu è l'aggettivo. Bravissima Rosalia! Chi è rimasta? Emilia! Emilia... Maestra! Eh Ginevra, di io me. non gli ho detto i simboli. E Allora dimmi i simboli, vai Ginevra, aspetta un attimo Emilia, ciao Giovanna, il vai Ginevra. Il triangolo piccolo azzurro è l'articolo, invece il triangolo grande oh, no. è il nome, invece il cerchio rosso è il, è il verbo e invece... Il triangolo medio blu è l'aggettivo. Bravissima, Ginevra. Adesso, Giovanna, è rimasto solo Emilia, poi ti passo a te la, la, la linea. Vai, Emilia. Gli articoli indeterminativi, de il lo, la, al, al singolare, il il, il le, al plurale, al plurale specific, eh, specificano l'animale, eh, la persona, la cosa di cui si parla. Gli articoli gli articoli indeterminativi. non hanno plurale ho <susurra> portato solo una al, al femminile benissimo quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? il triangolo um, azzurro, il triangolo piccolo-azzurro che specifica il triangolo l'articolo. Poi il triangolo grande nero che specifica il verbo e invece il triangolo medio blu specifica l'aggettivo. Bravissima Emilia, ottimo a tutti quanti. Vi meritate un punto in più per l'impegno. Ok, ve lo metto nell'impegno: il punto in più di questa interrogazione. Ottimo, davvero. Giovanna, dimmi Angela, io li passo a te. ok? Ah, grazie. Angela, ah. ascolta.